Buongiorno e ben arrivati sul canale di Scuola in Soffitta. Oggi parliamo delle carte smerigliate per imparare a scrivere le lettere in corsivo. Si tratta di uno strumento ideato da Maria Montessori per aiutare i bambini a capire la direzionalità del tratto sulla carta. La scienziata aveva verificato che c'era un'utilità nel proporre il movimento prima su spazi più grandi per arrivare a ridurre il movimento piano piano progressivamente e arrivare quindi alla scrittura. Queste carte erano realizzate in legno con un'applicazione in carta smerigliata, quella che noi chiamiamo carta vetro. C'erano delle indicazioni precise perché ogni scuola doveva avere lo stesso materiale. Noi possiamo realizzarle per uso personale all'interno di un piccolo gruppo o semplicemente per i nostri bambini e qui vi propongo alcune soluzioni. Lo scopo di queste carte era quello di indicare il movimento, quindi nel tratteggiare la C io devo imparare che devo fare questo movimento. Posso farlo così, prima più grande e poi mi aiuto con la carta, lo faccio prima col dito, abbiamo visto che lo strumento mano è considerato molto importante dalla pedagogia montessoriana, poi passo con uno strumento simile a quello di scrittura, la matita, ma la giro e inizio con il retro, dopodiché proverò con la punta. Qui ci sono varie soluzioni, possiamo verificare quale è la più adatta, la più consona ai nostri bambini. Sono tutti realizzati con materiale di riciclo o comunque materiale poi molto economico. Questo è un semplice filo di lana, si applica eh, con un punto molto largo in modo tale da comporre tutto il percorso. Questa è stata realizzata eh, disegnando prima la A e poi colorandola con un pastello che la rendesse lucida e quindi io toccando sento la differenza dove c'è liscio e dove c'è cartone. Questa è la carta crespa, è una soluzione molto simile a quella della carta smerigliata che usava la Montessori. Qui abbiamo invece la colla, ho un rilievo, quindi ancora più semplice, il movimento. Questo è il cartoncino ondulato che troviamo all'interno di molte confezioni di preparati eh, da forno, cracker, biscotti confezionati. E questo, invece, è il cartone inciso. È quella più lunga da realizzare ma mh, è estremamente economica perché non si applica nient'altro. Io ho prima disegnato lo spessore della lettera, l'ho inciso con una puntina in modo tale da riuscire a staccare soltanto il primo strato del cartoncino e avere quindi la sensazione di rubidezza data da, strato, da questo strato intermedio. Eh, trovate anche ovviamente le lettere smerigliate in commercio, ci sono vari produttori, alcune le hanno realizzate anche in cartoncino, ci sono soluzioni tipografiche che permettono di inserire il dito. Sul sito Scuola in Soffitta vi riporto anche il link ad alcuni prodotti ottimi che trovate in commercio. Buon lavoro!